Buonasera cari amici di Focus 3.0, eccoci qua di nuovo insieme di nuovo insieme, vi chiedo scusa per il ritardo. Cari amici di Focus, eh, c'è stato un imprevisto eh, e quindi arrivavo da fuori, insomma, cioè, ho cercato di correre più possibile. Ecco, nella fretta avevo stirato un po' un, un elenco di tutti i vostri le vostre richieste, di tutti i vostri, dei numeri che voi avete scritto e, e purtroppo <ride> nella fretta mi sono dimenticata quella cartellina eh, fuori. Eh, e quindi adesso diciamo che insomma questa sera andiamo un po' a braccio, o ecco. cioè, vado a riguardare un attimo le vostre, nei post ecco, le vostre richieste oppure se preferite magari iniziate a scrivermi voi adesso qua in diretta la pagina intanto eh, così insomma ci strutturiamo ecco, in qualche modo, però tanto sapete che io poi quando tratto gli argomenti li tratto un po' a 360 gradi eh, e quindi insomma di indicazioni ne arrivano sempre ecco, parecchie. Grazie perché vedo che state già arrivando, perdonate, ripeto il mio ritardo, però l'importante è che siamo riusciti a farcela ecco, e, e a vederci poteva anche capitare che non si che non riuscissi a, ad arrivare qua per questa sera, invece no, invece il cielo ci aiuta e, e ci permette di poter stare insieme. Allora benvenuti a tutti quanti, vedo che siete eh, già tanti sia su Facebook che che su YouTube, grazie, grazie infinite per la vostra presenza, per la vostra vicinanza, tanti mi hanno scritto anche privatamente, lo so questo è un appuntamento che insomma tanti di voi attendono, che è, un, è particolarmente utile adesso, insomma in questo periodo, e abbiamo già visto anche la diretta che abbiamo fatto ieri sera, è stata appunto una diretta che visto molto molto partecipi e quindi mi rendo conto che siamo tutti quanti dico siamo perché insomma non è facile e confronteggiare cioè dei tempi eh, che potremmo definire un po dei tempi bui ecco della nostra della nostra storia che non avremmo certamente voluto vivere e non ci aspettavamo soprattutto chi viveva già in in, in realtà così di, di democrazia e di libertà e quindi ehm, come mi hanno detto appunto qualche mese fa, ehm, mi hanno proprio detto beh, andrete incontro a dei tempi bui, eh, però cioè, bisogna attraversarli, ecco, dobbiamo attraversarli, Ecco, quindi vi invito tutti quanti a stare cioè, più calmi possibili e poi lucidi però, non vi sto dicendo di ignorare la realtà, attenzione, ehm, perché la realtà è quella che noi stiamo vivendo in, dentro la quale noi dobbiamo continuare a fare i nostri esercizi, anche quelli non scelti da noi dove noi stiamo subendo ecco, ehm, delle scelte ecco, fatte da altri, però Sapete, il mio arcangelo mi dice sempre sulla terra c'è quello che ha costruito l'uomo. Sulla terra c'è quello che ha costruito l'uomo. Quindi, eh, certo, non l'hanno costruita tutti gli uomini, nello no? stesso modo ci sono uomini che costruiscono cose che altri uomini non vorrebbero costruire. Vedi la guerra, ecco. Adesso non voglio fare un, un, un discorso di di geopolitica per carità, eh, però bisogna vedere insomma quali sono sempre le responsabilità, quali sono le scelte che vengono fatte, come si trascinano le scelte nel tempo, quali sono gli effetti, le cose che non si è voluto vedere, ecco. però insomma sulla terra c'è quello che ha costruito l'uomo e, e quindi eh, noi con questo dobbiamo fare i conti anche con le cose che, ripeto, non fanno parte del nostro volere, ecco, perché questa nostra realtà è così, insomma, è una realtà molto assortita, molto, molto variegata, però c'è un aspetto che noi non dobbiamo mai dimenticare, eh, che è questo, che vi invito, vi invito tutti quanti calorosamente, cioè a... A riflettere con, su, su questo aspetto non dimenticate mai l'origine, cioè noi che cosa siamo prima di tutto. Cioè noi prima di tutto siamo delle anime. Prima di tutto siamo delle anime che stanno um, andando a scuola, ecco. L'esperienza nella dimensione terrena è un'esperienza che serve per la crescita. Serve per la crescita. E, e quindi cioè, tutto serve per la nostra anima, perché alla fine cioè, il nostro corpo, comunque tutti quanti dobbiamo morire, tutti quanti nasciamo e tutti quanti moriamo con il nostro corpo, semplicemente perché, adesso guardate è come se io stessi già aprendo delle pagine del manuale, eh, semplicemente perché eh, il tempo, il tempo è, è quel nastro, quel nastro su cui scorre il film dell'evoluzione della nostra anima. Quindi noi abbiamo bisogno del tempo per fare le esperienze, no? quindi il tempo è fondamentale per noi, ma il tempo è davvero, c'è cioè quella condizione che è molto determinata da un inizio e da una fine. Ciò che sta tra l'inizio e la fine è, si chiama tempo. Noi quando veniamo sulla Terra abbiamo un tempo, che la nostra nascita è la nostra morte ora la nostra morte può anche eh, modificarsi eh, rispetto a quello che può essere stato il nostro progettino che abbiamo fatto per venire ad allenarci qua sulla terra no può essere modificata perché quando l'anima si incarna e entra nella dimensione terrena, quindi vive l'esperienza della fisicità, diventa un essere umano e quindi ha un corpo, io lo dico sempre nei miei seminari, ricordatevi, quando l'anima si incarna, cioè viene sulla terra e ha a disposizione un corredo per vivere questa sua esperienza di crescita. E il corredo qual è? Il corpo, la mente. Il libero arbitrio, i sentimenti noi siamo questa cosa. Noi siamo questa cosa. Però ricordiamoci che nel momento in cui finiamo l'esperienza umana, finiscono anche queste cose. Finiscono le percezioni che noi abbiamo attraverso il corpo, per cui soffriamo il freddo, il caldo, abbiamo sete, abbiamo fame. Cioè finisce quella condizione. Finisce la condizione del pensiero dell'inconscio, perché il pensiero e l'inconscio appartengono alla dimensione terrena, non esiste il pensiero l'inconscio di là, di là, Nel, quando io dico di là intendo l'altra dimensione, eh, nell'altra dimensione non esiste il pensiero l'inconscio, nell'altra dimensione esiste un grande registro che si chiama anima, un grande hard disk dove dentro c'è registrato tutto quello che noi abbiamo vissuto, no? Quindi noi dobbiamo capire che in questa dimensione, cioè, questo io ve lo dico soprattutto perché faccio un po' un cappello introduttivo, eh, scusatemi, ma perché eh, è un continuo in questi giorni, questa, prima erano per via della pandemia, adesso da una settimana, perché è da una settimana che è ritornata la guerra in Europa. E, e quindi le persone mi scrivono, mi chiamano, no? cioè su tutti i vari canali di comunicazione mi arrivano questi messaggi, messaggi di aiuto, no? richieste, consigli, cosa fare, cosa non fare. E quindi cioè, ovviamente siamo, tutti quanti siamo un po' straniti. Perché? perché? Perché la vita sta cambiando, perché la società sta cambiando, la nostra società sta cambiando. Noi andremo incontro a dei cambiamenti andremo incontro dei cambiamenti. E siamo stati fortunati perché abbiamo vissuto un periodo di 70 anni dove l'abbiamo sfangata e pensavamo che la guerra non potesse più ritornare dopo l'amaro ricordo e il marchio che ancora tanti si portano dentro di quell'esperienza, ma purtroppo... La storia docet non è vero, non sempre, perché abbiamo visto che tante volte l'uomo dimentica e eh, dimentica, e quindi eh, in questo si ritorna a rivivere delle, delle sofferenze. Però davvero, il problema è che adesso siamo tutti un po' straniti, la gente è molto preoccupata, la gente è molto depressa. Sono aumentate le depressioni ancora di più di quelle del covid, ecco, del cui peraltro adesso non si sente più parlare, no? Tra l'altro c'è stato anche un problema oggi che sentivo, insomma, di gente che entrava che non aveva, che non aveva la vaccinazione e c'era il problema che non avevano il Green Pass, capite che siamo alla pazzia, no? insomma, se c'è la guerra la gente sfugge, eh, fugge dai territori e poi c'è il problema di eh, eh, trovarsi in situazione dove gli viene chiesto il Green Pass, adesso spero che davvero, insomma, risolvano quella cosa perché un orrore nell'orrore, ecco, lo considero. E comunque, eh, ripeto, c'è la paura, c'è tanta paura, io dico sempre, sentite, guardate, alla fine dobbiamo tutti quanti morire, tutti dobbiamo morire, mettiamocelo bene in testa. in un modo o nell'altro, alla fine ci dobbiamo arrivare, ecco, a quella stazione lì in cui si lascia il corpo e l'anima ritorna in quella che è la sua origine, la dimensione, ecco, sua dell'origine e per continuare il suo percorso evolutivo. Ora noi dobbiamo vivere questo tempo con questa consapevolezza dentro, che è quella che ci permette di gestire le ansie. Io dico sempre non mi finirò mai di ripeterlo quando, quando vado in giro, che faccio i seminari, faccio le conferenze, quando vado in giro, tra l'altro, voglio dirlo, quando, perché tanti mi chiedono: ma perché non fai online? Ma lei non fa niente, eh? non fai seminari online? cioè così io queste cose non le ho fatte in tutti questi due anni, cose. e ho, mi sono dedicata comunque molto ad aiutare le persone così attraverso focus, e tanti mi chiedono di poter avere in qualche modo, cioè un contatto con me per, perché non faccio un servizio anche di quel tipo lì, e io mi rispondo anche qua adesso pubblicamente che è una... Eh, situazione che io non ho mai preso in considerazione perché ero molto coinvolta nelle cose insomma, della quotidianità eh, però quando mi, le persone mi cercano eh, magari a volte si organizza ci sono associazioni ci sono gruppi di miei lettori che mi cercano e mi chiedono di andare a fare il seminario ecco da loro ma io quando la gente è pronta io vado se voi mi chiamate io vengo eh, però io dico sempre quando faccio i seminari cercate di venire se siete in zona a seconda di dove li faccio cercate di venire perché io sono da sola, voi siete tanti. E quindi io vorrei darvi, io in quella giornata cerco sempre di darvi vent'anni. Di, di conoscenze accumulate che non sono ovviamente tutte nei libri che io ho scritto ma eh, però quando ci sono su, su vos, vicino a voi eh, vicino alle città dove magari voi abitate venite, non perdete l'occasione perché ripeto, ecco io come faccio stasera, cerco di dirvelo qua cioè cerco, eh, poi quando ci sono tanti vogliono conoscermi e eh, io sono felice di, di incontrarvi e eh, quando di fatti va dei convegni oppure appunto ci sono dei seminari, eh, sono felice davvero di poter abbracciarvi perché io vi abbraccio, vi abbraccio anche con le mascherine, comunque con le precauzioni, eh, però eh, dai piani alti mi hanno detto di tenere sveglie le nostre emozioni, i nostri sentimenti mi hanno raccomandato questo, quindi anche voi in sicurezza facciamo le cose che ci permettano di continuare a vivere questo vento di emozione ecco, che nelle relazioni no, ci permette di confrontarci. Tra l'altro sappiamo anche che insomma, gli abbracci sono molto importanti da un punto di vista ormonale, no, perché fanno secernere l'ormone della felicità, ecco, ecco, non quello dello stress, quindi tante persone che soffrono, quando vengono abbracciate, eh, stanno bene, si sentono rincuorate. Un abbraccio che va oltre i 15 secondi già provoca la eh, secrezione dell'ormone eh, del, che noi chiamiamo appunto della... della felicità, no? quindi ormoni come la serotonina no? che noi conosciamo molto bene, tanti mangiano il cioccolato, <ride> magari anche con un po' di moderazione, si sa che contiene la serotonina. Ecco, quindi cerchiamo di produrre gli ormoni della felicità anche per tenere in ordine il nostro sistema immunitario, quindi io penso che eh, in questo nostro tempo sia determinante e fondamentale partire dal presupposto iniziale di che cosa sono. Voi dovete averlo molto chiara e molto radicata questa consapevolezza dentro e io sono felice di essere un umile strumento come dico io sempre, sono un'umile penna eh, nelle loro mani, no? come dicono loro che devo far camminare la loro conoscenza. No? Ecco io da giornalista faccio l'ufficio stampa dei piani alti, com come eh, sto facendo adesso e quindi cerco di portarvi quella informazione e quella conoscenza che è determinante ed è una conoscenza che non è frutto della teoria della mente dell'uomo. È una conoscenza rivelata quella che io vi porto, quindi non fa parte di quello che l'uomo può produrre con il suo limite e con la sua mente. Quindi, siamo fortunati, abbiamo un'informazione così importante? Quello che mi ha detto il mio arcangelo vent'anni fa, più di vent'anni fa, quasi 21 anni fa, quando mi ha detto è arrivato il momento di fare il vero compito della tua anima per questa vita. L'uomo scrive tanti libri su di noi angeli, ma non scrive ciò che serve all'uomo per vivere la propria vita. E quello che io da vent'anni raccolgo è ciò che serve per vivere la nostra vita. E quindi vi porto l'informazione. Cosa serve per vivere la nostra vita? La prima cosa fondamentale che è quella a cui noi ci dobbiamo aggrappare con tutte le nostre forze di fronte a tutte le difficoltà è ricordarci chi siamo, prima di tutto, ricordarci chi siamo. Siamo delle anime che vengono qua in questa dimensione terrena per fare un esercizio che serve a provocare un processo di crescita, detto in termini un po' tecnici, in realtà noi siamo qua veramente per evolvere con la nostra anima, no? questo lo sappiamo, lo sappiamo in tanti però il problema è che tanti lo sanno ma mh, continuano a ripetere in modo così molto stereotipato questa frase senza entrare nella profonda consapevolezza di che cosa voglia dire venire qua, eh, per far evolvere la nostra anima venire qua per far evolvere la nostra anima significa fare quelle esperienze che permettono di esercitare il nostro libero arbitrio di verificare gli effetti che questo nostro libero arbitrio può procurare nelle nostre vite e in quelle degli altri confrontarci anche, ripeto, con quelli che sono gli effetti del libero arbitrio di altri perché noi non viviamo da soli, siamo in, in una realtà dove ci sono altri esseri ed è proprio il rapporto con gli altri esseri, la sperimentazione con gli altri esseri che ci permette di irrobustirci, no? irrobustirci capire, sperimentare, eh, mh, sbagliare, tra virgolette, che non è giusta come cosa, perché è sperimentazione, no? quindi sperimentare le cose che magari ci possono generare una sofferenza eh, e allora da lì prendere insegnamento e scegliere di, ecco, beh, e imparare a mh, raggiungere un livello alto nella nostra esistenza, alto che non vuol dire un livello dove noi, Dobbiamo preoccuparci alto nelle cose materiali, ma alto nelle cose spirituali, in qualsiasi modo. Noi possiamo fare dei percorsi nella spiritualità eh, legati a delle religioni, a delle filosofie, a delle nostre ricerche, a delle nostre, dei nostri percorsi dove da soli, no? senza avere bisogno di avere dei dogmi, delle cose di riferimento, cioè incominciamo a prendere consapevolezza. Allora, quello che è importante è che noi in qualche modo facciamo questo percorso nella spiritualità, cioè andiamo a indagare e a scoprire quella che è la nostra vera origine. In realtà noi viviamo per scoprire cosa siamo. Il discorso è sempre molto molto breve. Ecco, vedo tante cose... Ehm, che voi mi state scrivendo eh, penso che stasera magari stasera doveva andare proprio così che io vi facessi adesso comunque apriamo eh, un po' anche facciamo così che apriamo apriamo a caso a caso perché non so se voi mi avete scritto adesso dei numeri le pagine, va bene, adesso vediamo. Tanto sapete che quando si apre eh, il manuale, questo libro, il manuale straordinario per vivere la vita, adesso vi dico sempre questo: che il manuale straordinario per vivere la vita, e il primo libro invece è Due Mani Duali, Intervista straordinaria a un arcangelo, dove c'è tutta la storia, c'è tutta l'intervista di dieci anni, ecco. E sappiate che io comunque con i miei diritti poi faccio beneficenza, ecco, quindi se dovete fare un regalo, regalate quel libro lì, regalate il senso della vita, non mi finirò mai anche in questo di ripeterlo, regalate il senso della vita perché noi per vivere la nostra vita la prima cosa che dovremmo sapere è qual è il senso della nostra vita, perché noi siamo qua. Perché nasciamo, perché moriamo, il titolo del mio seminario. Perché vivere, perché morire. Queste sono le prime istanze che noi dovremmo porci da un punto di vista esistenziale. E avere questo, questa consapevolezza forte e radicata dentro di noi. Perché se noi abbiamo questo ben radicato, allora possiamo confrontarci con le cose che accadono, anche le realtà, Pesanti come quelle che noi stiamo vivendo, che noi, peraltro, io dico pesanti, ma noi non stiamo vivendo, noi stiamo guardando che cosa succede dalle altre parti, cioè, poi le persone che sono qua, che hanno i parenti e sono coinvolte, così, ma noi che chi non ha parenti, che non è coinvolto in prima persona, noi stiamo a guardare e soffriamo, ovviamente, ma un conto sapete è guardare, un conto è stare dentro. Cioè, come dire, io guardo una notizia per immagini, un conto è se io sono dentro alla notizia, e sto vivendo quel tempo e quell'esperienza. Quindi mh, vedere le cose, cioè in questo ripeto, cioè, confrontarci con la realtà dei fatti, con dentro di noi questa sorta di baricentro. Ecco, io questo che vi invito molto a, eh, a fare, perché eh, credetemi sono tantissimi anni che io sono in questo ambito nella ricerca insomma ho sempre stata come sapete ero già sempre una un po strana però poi a un certo punto della mia vita ha cominciato no? entrare seriamente con, nel campo, ma eh, in tanti tanti anni, tanti percorsi, tante conoscenze, tanti personaggi intervistati, tante cose studiate, ricercate, sperimentate, ho fatto tanti corsi io proprio per conoscere, per sperimentare. Credetemi, ci sono poche cose da fare, non ce ne sono tante. Poi se volete sbizzarrirvi su tanti argomenti che magari vi attirano di più, vi risuonano meglio dentro, fate bene. Però credetemi che le cose sono veramente poche, quelle su cui mh, è come se fossero le fondamenta ecco, della sperimentazione in questa dimensione terrena. Pochi pilastri, ma ben saldi, devono essere veramente di cemento armato dentro di voi, quindi sapere prima di tutto che noi siamo delle creature spirituali, che siamo delle anime, che siamo qua a sperimentare e questo deve essere chiarissimo quando si vive la paura perché bisogna eh, ridimensionare, in psicologia si dice normalizzare, no? normalizzare il fatto. Questo non vuol dire che noi ci, non ci dobbiamo confrontare, eh, che non dobbiamo eh, avere una risposta emozionale al fatto, perché noi siamo fatti così, chi più chi meno abbiamo quel meccanismo, più o meno anche sviluppato, però dobbiamo imparare a gestirlo. A gestirlo perché non c'è un'altra strada la gestione delle nostre ansie è quella che poi determina lo stato fisico perché le nostre ansie si trascrivono sul soma, sul corpo io ve lo dico sempre se voi avete un pensiero un, un sentimento di rabbia non avrete un sentimento di gioia un pensiero di gioia no Avete un sentimento di rabbia nel vostro cuore, avrete un pensiero di rabbia e il pensiero di rabbia attiverà nel vostro cervello le sinapsi e si attiveranno certe aree del vostro cervello che secerneranno l'ormone dello stress anziché l'ormone della felicità. Quindi noi siamo un'equazione molto semplice. Quando voi incominciate a impratichirvi su questo, vedrete che sarete molto più agili nel vivere le vostre vite avrete eh, come dire, più morbidezza più morbidezza poi magari sarete anche molto più esigenti perché magari cioè, sentirete la necessità no, di eh, vivere delle cose che siano più allineate con la vostra evoluzione poi interiore però va bene così, cioè voglio dire nella vita, la vita è trasformazione, è cambiamento, ci sono delle stagioni dove ad esempio uno frequenta delle persone che sono di un certo tipo, poi arrivi a un certo punto della tua vita e, e dici, eh, no io il mio tempo voglio condividerlo, perché il tempo è prezioso, no? quindi una volta che hai conosciuto una cosa, cioè è inutile che tu continui a riviverla, se è una cosa che non ti fa stare bene, cambiate. Dipende tutto da voi, eh? dipende tutto da voi, quindi scegliete delle strade che vi, vi permettano E quando non è possibile, sono eh, delle persone di vicinanza che fanno parte del vostro entourage, imparate a non eh, giudicarle, a non giudicarle, ma a guardarle se non potete scegliere e, ehm, e, e aiutarle nel superare eh, quel, quel loro limite. Se potete scegliere cambiate, guardate, anche il mio arcangelo mi ha detto chiaramente che, ad esempio, di fronte alle situazioni del male, non sempre noi dobbiamo fare i eh? non sempre no? noi dobbiamo, perché a volte bisogna invece salvarsi e bisogna allontanarsi da, da certe situazioni, soprattutto quando si capisce e soprattutto quando si può fare. Allora non si può fare, ripeto, bisogna abbracciare, il nostro destino e sicuramente quella situazione ha un senso per la nostra evoluzione e quindi confrontarci nel modo meno dannoso possibile per noi e per loro. Perché tanto guardate, alla fine c'è una cosa sola che conta e questo io l'ho capito molto bene dopo più di vent'anni di insegnamenti. Nella nostra anima c'è soprattutto, o meglio, quello che conta di più, che può testimoniare quello che è stato il nostro cammino evolutivo in questa esperienza terrena, in questa vita che noi stiamo vivendo adesso, è ciò che noi abbiamo scelto di fare, non quello che noi abbiamo subito, è ciò che noi abbiamo scelto di fare. Quindi io dico sempre, lo dico sempre ai miei figli, scegliete di fare le cose nel bene. Non fa niente se gli altri non le fanno nel bene. Voi scegliete quelle, perché quelle resteranno nel vostro rischio, nella vostra anima. Quindi voi cercate di stare sempre su quella soglia. Non è che dobbiamo fare i santi, questo lo dicono anche loro. Noi, noi non vi chiediamo di vivere come santi, dicono. Dicono, vi chiediamo di vivere però, di vivere e di sperimentare inciampare, cadere, rialzarvi, rimparare, ricadere, rialzarvi di nuovo, imparare, sino quando riuscite a non cadere più. Quindi loro non ci chiedono di fare i santi, ci chiedono di vivere e di sperimentare. E quindi il, il, perché loro non intervengono sul nostro libero arbitrio? Quanti di voi mi chiedono, quanti di voi chiedono durante le dirette, quanti mi scrivono questo? E mi dicono, ma perché Dio non esiste se permette tutto questo? Gli angeli non esistono se, per, non esistono se permette tutto Il problema è che il pianeta Terra è la dimensione in cui, il mio arcangelo lui lo dice, il, la Terra doveva essere il paradiso per le anime, dove sperimentare per le anime. È diventato una sorta di inferno perché purtroppo l'anima incarnata con il suo libero arbitrio, e questo è un altro argomento, guardate io vi parlo di diverse cose, eh, affidatevi a me questa sera, io vado, sono sicura che arriveranno delle risposte per voi, e io vado a toccarvi un po' tutti gli argomenti del, del manuale, ecco questa sera facciamo una serata è diversa, ma secondo me abbiamo bisogno di questo. E forse secondo me non è un caso che io abbia dimenticato la cartellina con come faccio io di solito, tiro giù tutti i numeri che voi mi scrivete, no? li divido e tutto. Ecco. Quindi fidatevi. Allora, noi dobbiamo capire che eh, appunto la, il, il pianeta Terra era eh, il, il posto in cui le anime dovevano sperimentare. Ed evolvere no? attraverso l'uso del libero arbitrio. Ora, dato che nella dimensione terrena, come ha spiegato il mio arcangelo, lui ha detto: eh, Sai, è lui riferito a Lucifero e eh, dice: Lui era quello più vicino a lui, come per dire, alla. Alla grande energia, al grande capo, chiamiamolo Dio, chiamiamolo come vogliamo, perché guardate che è sempre un problema nostro, eh? quello del nome, come lo chiamiamo, come lo definiamo, per loro questo problema non esiste, come non esiste neanche il problema degli angeli, non preoccupatevi di chiamare gli angeli per nome, perché lui dice, voi l'uomo cerca di classificare noi, ma l'uomo non potrà mai classificare noi, e che cosa è importante di noi? Questo è il motivo perché lui non ha voluto che ci fosse il suo nome dentro il libro, no? Eh, due mani, due ali, no? Non l'ha voluto. Perché lui dice, ma non è il nome che serve a voi uomini, a voi serve la nostra conoscenza. Se io vi dicessi il nome, avreste qualche cosa dall'aver saputo il nome? No, sapreste un nome ma non ci sarebbe niente dentro quel nome. E invece è importante ascoltare le parole e, ripeto, ascoltare la loro conoscenza. Per cui per me, ad esempio, è stato un grande insegnamento. Eh. Non è facile, ecco, io più di vent'anni fa, quando all'inizio cioè, avevo sempre questa abitudine, se poi non arrivava lui, arrivava qualcun altro, la prima cosa che chiedevo era il nome. Eh, solo una volta è arrivato Gabriele, l'arcangelo Gabriele si è proprio presentato, ha detto ciao Anna, sono Gabriele, sono venuto perché mi hanno detto che tu sei una combattente come me, che io mi sono sentita piccola piccola quando lui mi ha detto questa frase. È vero, sì, ho fatto tanti combattimenti perché quando si lavora per il bene, quelli che stanno dall'altra parte si danno da fare. E a me di dispetti, di cose brutte, me ne hanno fatte per non far uscire eh, due mani, due anni. Il primo libro. Sul secondo ho avuto meno disturbo, ma il primo è stato proprio. Eh, e lui mi ha detto, mi ha detto, sai, è così perché quando ci sono davvero le nostre parole. Loro non vogliono che camminino sulla terra le parole del bene, perché la dimensione terrena, come vi stavo dicendo, è la dimensione dove, insomma, tanti di voi sapete, no? Eh, la storia dell'angelo caduto. Il mio arcangelo ha detto, lui ha voluto, lui che era più vicino a Dio, mettete, alla grande energia, chiamatelo come volete, lui era quello più vicino, però lui ha scelto di uscire dal progetto divino. E con lui altri e la terra e il suo mondo questa è la sua dimensione allora che cosa succede che quando l'uomo meglio quando l'anima si incarna e diventa un essere umano quindi in un corpo ed entra quindi a contatto con l'energia del corpo ed è, entra a contatto con quello che è il corpo eterico e si collega al, al corpo fisico attraverso il corpo eterico, come spiegato nel libro, l'altezza del chakra del cuore, e nel momento in cui l'anima inizia questa sua avventura sul pianeta Terra, di, prendendo un corpo, ecco che prende quello che è il, il corredo di questo corpo, di questa esperienza terrena che è anche e soprattutto il libero arbitrio, che è il grande potere che noi abbiamo a disposizione per vivere la nostra vita. Il libero arbitrio è quello, il vero grande potere, ed è quello che voi dovete esercitare nel momento in cui, soprattutto come questo, cioè dobbiamo vivere, attraversare questo tempo, siamo qua, dobbiamo viverlo, dobbiamo viverlo nel modo più... Lucido possibile, e anche più dignitoso possibile. Eh? Più dignitoso. Mettete dignità a questa avventura della nostra anima su questa terra. Ad esempio, c'è una cosa che a me colpisce tanto, perché tante persone, quando arriva il giorno del proprio compleanno, eh, non lo festeggiano. Eh, io invece che ho questa visione molto chiara e radicata di che cosa sia la vita sulla terra, che cosa noi stiamo sperimentando, so che tutto inizia dal giorno in cui il nostro corpicino esce dal ventre materno. Perché in quel momento nasce la nostra unicità, siamo noi con la nostra anima collegata a questo corpicino, che deve iniziare questo percorso, questa avventura e che ha un suo progettino preparato nell'altra dimensione, che è un punto di partenza da cui avviare l'esperienza su questa terra, sapendo che con il nostro libero arbitrio può succedere che si facciano mh, delle scelte dove ad esempio mh, si prendano no, delle strade magari diverse da quelle che noi avevamo pensato di vivere, programmato di sperimentare, ecco, ma tutto serve, sappiate, tutto serve. C'è una cosa importantissima che eh, voglio dirvi rispetto al, al fatto che proprio perché con il nostro libero arbitrio possiamo fare delle scelte e le scelte che noi facciamo con il nostro libero arbitrio sono le scelte che... Eh, determinano eh, l'evoluzione no? della nostra anima. Evoluzione che può anche essere un'evoluzione che, che non produce delle cose positive, può essere un'evoluzione che produce invece eh, delle, poi delle esperienze che porta poi a delle esperienze di grande sofferenza, ma quella sofferenza servirà poi per poter scegliere e volerne uscire a volte succede che non si riesca eh, a, a, ad uscire e allora come si dice cioè, sarà per la prossima volta a volte ci sono persone che vivono questa esperienza di questo tempo di questa vita e non, e non riescono a prendere grandi insegnamenti dalla vita che stanno vivendo e, e quindi eh, la vivono eh, solamente da un punto di vista della materialità o della fisicità non mh, percorrono ad esempio quelle strade che sappiamo che servono, no? ieri sera cosa dicevamo, ricordavamo no? che eh, eh, la, la preghiera ad esempio è una cosa che dai piani alti eh, la chiedono sempre, no? la preghiera. Cioè, loro, loro dicono che è importante che l'uomo preghi, ma non perché dobbiamo fare i bigotti, no? perché la visione che hanno loro è molto diversa da quella che ci viene prospettata, dalle, de, per lo più dalle religioni. Loro insistono sulla preghiera, quella del cuore, non quella ripetuta pedestremente, a memoria, pensando alle cose che uno deve fare. Eh, quando ho finito di pregare, e eh, ecco, loro vogliono la preghiera che è l'unica che veramente arriva e serve, che è quella del nostro cuore. Non serve la preghiera della mente, sappiatelo questo. Eh. Lo, tutti quanti. Eh. In tutte le mie esperienze che ho avuto, tutti hanno ricordato sempre questo aspetto di eh, pregare con il cuore. Cosa vuol dire fare palestra con il nostro cuore? Esercitare eh, il nostro cuore? Perché solamente attraverso quel percorso noi possiamo mh, andare su quello che, come dire, è come se noi ci sintonizzassimo sull'onda giusta che permette la trasmissione. E quindi ci si sintonizzano e si può sentire quindi eh, noi dobbiamo imparare a fare questo perché facendo questo cominciamo in qualche modo a riunirci a quella che è la nostra origine la nostra sorgente quella è la via che porta nei rapporti con i, i, i piani alti no come dico sempre io e, e quindi noi da lì dobbiamo partire anche solo c'è cioè, la meditazione fatta dove c'è un sentire interiore non solo del corpo, no? di fatti si inizia dal corpo, le meditazioni quelle molto più efficaci, molto più, quella, la meditazione trascendentale che è considerata quella più efficace, peraltro noi abbiamo la nostra bravissima Graziella Benzi che fa la sua rubrica dentro la Life, l'Accademia del Benessere, seguitela perché è veramente una persona molto molto preparata e lei fa la... E meditazione trascendentale e noi comunque iniziamo sempre dal respiro, dal corpo, ma poi attraverso questa interiorizzazione di, di, di, di percezione, poi da lì ci possiamo aprire a un livello mh, eh, più avanzato: ecco che è il superamento della fisicità, dell'aspetto percettivo che, eh, di cui noi siamo testimoni perché il nostro corpo è dotato di apparati percettivi no? e quindi eh, noi dobbiamo andare oltre. Allora ci sono tante persone che non riescono ad andare oltre, ci sono tante persone che vivono questa vita fortemente polarizzati su quelle che sono le istanze del proprio corpo, dei propri bisogni, delle cose della fisicità, delle materialità e assolutamente non si interrogano su altri aspetti. E allora che cosa succede? Che mh, queste anime che vivono un'esperienza eh, di questo tipo, quindi non c'è il giudizio, bisogna avere un'osservazione e, e, e un rispetto ecco, no? perché ognuno sperimenta e vive a seconda della propria evoluzione. Quindi eh, quelle anime che cosa fanno? Attraversano il tempo attraverso il tempo della loro vita, ma poi cioè nell'hard disk, per quanto riguarda, quindi nell'anima, per quanto riguarda l'evoluzione della, della loro anima, ci sono pochissimi file ecco, che riguardano quell'evoluzione, quindi attraverso un'altra esperienza. In magari in un altro corpo, cioè con un sesso magari anche diverso, con realtà diverse, cioè un po' alla volta. Cioè. Il tempo, le rinascite, eh, le rinca, come noi le chiamiamo, le rincarnazioni, così, sono nient'altro che delle altre opportunità eh, per stare in palestra. Sono come eh, dei bonus che noi abbiamo ogni volta per poter stare di più in palestra a esercitarci e ad irrobustirci. Ora c'è una cosa importante che voglio dirvi per quanto riguarda eh, il libero arbitrio. Il libero arbitrio eh, ci può permettere di far cambiare quella che è la fine del nostro percorso. Perché? Perché può succedere che noi magari facciamo delle cose delle scelte per cui metta, mettiamo a repentaglio l'incolumità fisica, cioè mh, portiamo alla, alla fine, al termine della vita terrena il nostro corpo prima di quello che noi insomma, avevamo progettato, perché noi quando arriviamo qua abbiamo un inizio alla fine, come dice il mio arcangelo, quando voi siete da noi, l'inizio alla fine lo stabiliscono loro, poi noi decidiamo come vivere questa esperienza terrena e quindi arriviamo in certe famiglie, in certe realtà, perché le abbiamo scelte e nasciamo già in un contesto che ci permette di poter realizzare quel progetto che noi abbiamo fatto, anche per noi è assurdo, anche se per noi è assurdo perché per la nostra mente noi dovremmo nascere tutti quanti bambini felici, in famiglie amorose dove siamo a, a desiderati, curati e coccolati e fatti crescere nel miglior modo possibile. Ecco, non è così, nel, nel, nell'analisi dell'evoluzione dell'anima non è così, le persone che nascono già con delle malattie, con delle sofferenze, c'è un motivo, c'è un motivo dell'anima, dovete ricordarvi che la vera cabina della regia, altra cosa che dico sempre è l'anima. Da lì si possono trovare le risposte nella nostra mente e nel nostro cuore. dopo. Quindi le morti dei figli, no, tutto ciò che è così innaturale e così illogico, cioè fuori dalla logica della mente umana fuori dalla logica della mente umana tutto ciò che è, che è così ci fa capire che non è quello il registro di lettura del senso della nostra vita il registro di lettura del senso della nostra vita è nell'anima noi arriviamo qua per fare un esercizio quindi cosa succede? che però quando noi siamo qua come vi dicevo e può succedere che attraverso l'uso del nostro libero arbitrio, quindi le cose che noi scegliamo di fare, che facciamo, e magari le facciamo in modo avventato, tante volte ci si procura la morte del corpo perché si, è, eh, si fanno degli azzardi oppure si fanno delle pratiche pericolose tipo non so, gli sport estremi le gare di, di, di velocità in macchina per esempio cioè tu sai che quella cosa lì mette a repentaglio l'incolumità del tuo fisico oppure può succedere che si vivano dei momenti di disperazione di fatica e si faccia quella scelta pensando di uscire dalla dalla sofferenza, dalla disperazione. Basta, io non voglio più vivere. Oppure ho troppo dolore perché una persona a me cara è andata via, voglio morire anch'io perché voglio raggiungerla. Non è così. Non è così perché se noi veniamo qua e abbiamo un progetto e questo progetto prevede che il nostro corpo sia lo strumento per realizzarlo quindi lo strumento della nostra anima per realizzare quel progetto. Il nostro corpo è molto importante e quindi noi non progettiamo mai un suicidio. Questo lo ripeto perché deve essere molto chiaro. Nessuna anima progetta il suicidio quando è di là. Questo, guardate, l'ho chiesto, richiesto tante volte. Ma noi possiamo progettare un suicidio quando siamo di là, ancora come anima? Ci incarniamo per realizzare un progetto in cui noi sappiamo che ci suicideremo? No, questo me l'hanno detto, io ve lo dico con molta fermezza perché vi ripeto quello che dicono loro. Quindi Poi noi possiamo farci tutti i ragionamenti che vogliamo, comunque io vi dico quello che dicono loro. E loro dicono che noi non progettiamo mai un suicidio. E allora cosa succede? che la nostra anima aveva un progetto con un tempo, no? ecco allora la condizione di un'anima senza un corpo nella dimensione terrena poi diventa una condizione in cui loro comunque aiutano le anime a poter fare il passaggio nell'altra dimensione perché non esiste un Dio cattivo che punisce, no? cioè, non esiste tutto questo, l'inferno, il paradiso, il purgatorio, questa cosa che noi per quanto riguarda ad esempio la nostra cultura l'abbiamo mutuata così, ma non è così, non è assolutamente così. E quindi a me tante volte chiedono, mh, eh, di fronte a situazioni di suicidi, no? così, eh? e io dico sempre noi dobbiamo amarli, questi nostri cari che hanno fatto cioè, quella scelta, eh, non, non fatevi venire, ancora stasera qualcuno mi ha scritto proprio questo privatamente, non fatevi venire sensi di colpa per le persone che si sono suicidate, eh, perché in quel momento cioè, è, la, è, la, è la persona che ha scelto. Eh sì, tante volte io lo so che voi pensate, ah ma se forse se io c'ero non l'avrete fatto, Anch'io l'ho pensato con un carissimo amico di uno dei miei figli, ho pensato, eh, ho detto ah guarda se fosse stato qua, perché lui era in Francia, se fosse stato qua lui mi considerava la sua mamma italiana e, e mi sono detta se fosse stato qua forse lui non l'avrebbe fatto, no? ma c'è un senso anche in quella cosa lì, lui non era qua. Quindi c'è un senso sempre in tutto, quindi eh, calmate, calmate questi vostri sensi di colpa, accettate soprattutto, anziché usare l'energia nel senso di colpa, usate l'energia nel, nel pensiero di amore, nei loro confronti, amateli e abbracciateli con i vostri cuori dicendogli Capisco e comprendo la tua scelta e continuo ad amarti. Non fate i pensieri di rabbia perché siete stati traditi magari da questa morte, allora io non contavo niente, non servivo niente, non bastavo, questi sono i primi pensieri no? che si hanno. Ecco, non, non, non fate, vi prego, questo errore. Non fate questo errore, pensate a loro eh, con amore, senza giudizio, aiutandoli così. Non fate gli egoisti, non pensate solo alle cose vostre, pensate a loro. L'amore è questo, il bisogno è quando si pensa solo per sé, l'amore è quando si dà. E non si prende e non si vuole niente in cambio. Quindi, soprattutto in questi momenti imparate a esercitare quello che è davvero il vero amore, di lasciare andare qualsiasi giudizio di avere compassione, che vuol dire con amore, con passione, non con eh, l'accezione, insomma, del termine che tanti pensano, no? che è una sorta di commiserazione, ecco qualcosa, no, con passione, con amore. Abbiate amore, perché questa è la via per aiutare loro e anche per aiutare voi. E anche per aiutare voi. Perché io questo aspetto lo vedo tante volte, ma noi siamo fatti così, siamo, siamo limitati, siamo fragili, siamo qua per imparare tutti quanti. Siamo qua per imparare e, e quindi dobbiamo rinforzarci, dobbiamo riuscire a superare quando c'è il momento del dolore, quando c'è il momento dell'abbandono, no? cioè della perdita delle persone care, noi rivendichiamo, il nostro corpo rivendica, i nostri sensi rivendicano, noi abbiamo bisogno dell'abbraccio, abbiamo bisogno di vedere le persone care, abbiamo bisogno di sentire, di condividere, guardate io ve lo dico oggi, il 3 di, di marzo 25 anni fa al 5 di marzo di 25 anni fa e mio marito è andato via e chi conosce la mia storia sa che non è stata una partenza molto facile per me perché lui è mancato di infarto tra le mie braccia guardandomi negli occhi sul piazzale di un distributore di benzina e io sono stata per due anni a girare le colline intorno a casa mia di notte, dalle 11 di sera prendevo la macchina e andavo, pensavo, piangevo, elaboravo tutto ed ero già comunque una molto avanti eh? allora perché non ho mai pianto dicendogli Michele perché mi hai lasciata, io piangevo dicevo Michele scusami perché piango, ma lo sai che piango perché così butto giù, Butto fuori anziché tenere dentro, buttare giù tutta questa energia, butto fuori questa energia di sofferenza attraverso le mie lacrime, non la tengo dentro. Così non mi ammalo, se no. Oh, chi ci pensa? No? Ai miei figli, ecco, ovviamente. Dicevo, chi ci pensa? Ai ragazzi. E. Quindi ero già una così, no? che ero persino, facevo tenerezza perché piangevo e dicevo scusa, scusa, eh, Michele, vai, vai, non ti preoccupare per noi. Grazie per tutto l'amore che ci hai dato. Grazie per tutte le cose belle che abbiamo eh, condiviso. Adesso vai, vai, fai il tuo percorso, non ti preoccupare. Grazie, sarai sempre con noi. Cioè, dicevo questo poi piangevo, no? non riuscivo a farne a meno. Però io capivo davvero cioè che avevo ancora quel bisogno lì e allora noi dobbiamo imparare a crescere. Vi dico queste cose perché vi sto parlando della morte, delle pagine che ci sono del manuale sulla morte. Dobbiamo capire che cos'è la morte, cioè è la fine di un percorso co nei confronti del quale noi dobbiamo avere un pensiero sereno, non di paura. E dobbiamo capire che è solo un cambio d'abito, che noi continuiamo a esistere, i nostri cari continuano ad esistere tutto quello che noi facciamo qua su Focus con le persone che vengono, che vi dicono, vi raccontano le messaggistiche e noi abbiamo, no, da Hilde che fa la metafonia, la Valeria Biagio con le, eh, con le, la, la Anna Maria Squeri con la Susi Gallesi, cioè, tutti quelli che vi portano, eh, le Gerry anche, adesso, cioè quindi, eh, eh, Gerardo Palumbo no? e eh, quindi, eh, noi vi diamo l'opportunità di capire che la morte è un passaggio, la morte è trasformazione, come io scrivo nel manuale e come c'è anche in due mani e due Ari: la morte è l'ascensore per la vita, io ho messo questo titolo in due mani e due Ari, quando ci sono le, le pagine della morte dove l'arcangelo parla della morte e quindi c'è questo titolo che dice la morte è l'ascensore per la vita quando arriva il tuo tempo, prendilo senza avere paura, perché il meglio deve ancora arrivare. Quindi la nostra mente deve imparare a elaborare queste visioni, la nostra mente, vi sto dicendo una cosa importantissima, perché io vado in giro a fare i seminari, io ho capito che dovevo fare questo, perché? Perché devo aiutare le persone a stare con la mente allineata su quella che è la giusta prospettiva di osservazione del senso della vita e della morte che fa parte della vita no noi ci dovrebbero insegnare sin da piccoli a scuola no la morte che cos'è la morte no invece la morte è sempre una cosa che mette angoscia paura capite che se uno fa tutta una vita così se il nostro cervello ha sperimentato sempre questo tipo di percezione noi abbiamo delle memorie e quindi noi viviamo con queste poi eh, credenze consapevolezze noi siamo quella struttura lì, ma sappiate che quello che fa per me la differenza e che ho capito in tutti questi anni è che il tipo di consapevolezza che voi dovete avere. Eh, e vi viene consegnata da, una, da delle parole che sono rivelate, cioè che, che non sono ancora legate al limite della mente dell'uomo, cioè della eh, possibilità di visione e, di, e del sapere dell'uomo rispetto alla nostra condizione umana. Allora, se noi usiamo solamente il 10% del nostro cervello. Capite che siamo molto limitati, no? Ecco. Allora, io dico sempre guardate, prendiamo, io non finisco mai, io tutti i giorni ringrazio i nostri amici dei Piani alti tutti i giorni li ringrazio per eh, la conoscenza che eh, con molta umiltà io vi, vi porto no, facendovi da ufficio stampa, perché ci hanno davvero dato una conoscenza importantissima, come hanno detto alla fine del libro, no? che anzi allora, stiamo parlando del 2012, mi ha detto questa conoscenza non l'abbiamo mai data prima nei contatti che abbiamo sulla Terra all'uomo, no? è che io gli, gli ho chiesto, quanti di voi lo sanno che io ho fatto questa domanda, gli ho detto ma perché l'avete voluta dare a noi adesso questa conoscenza e lui ha detto perché adesso l'umanità è in grande difficoltà e l'uomo deve sapere che cos'è e deve sapere che l'unica via per la salvezza che ha l'uomo e anche l'umanità tra virgolette è quella di entrare nella consapevolezza di fare delle scelte che ci permettano un'evoluzione e non una distruzione. Cosa dicevamo ieri sera nella diretta con Marco Varsini, no? Cioè, loro per adesso per adesso dicono che cercheranno di impedire che vengano usate le armi atomiche ma già sempre questo l'hanno già fatto prima, eh, nella storia, e che cercheranno appunto di fermarli. Quindi cercheranno di impedire. Questo non vuol dire che noi non vivremo delle cose, cioè teniamoci pronti, ecco, siamo lucidi. Eh. Vuol dire che sicuramente ci saranno dei problemi, che la società cambierà, andremo incontro degli altri cambiamenti. Andremo incontro altro che il Covid, andremo incontro degli altri cambi cambiamenti. No? Quindi. Eh, su questo fronte stiamo anche lucidi, ma loro dicono che per il momento impediranno che vengano usate le armi, ma l'uomo se non entra nella consapevolezza, come ha detto lui, eh, il mio arcangelo allora lui diceva adesso sulla terra c'è più male che bene perché l'uomo con il suo libero arbitrio sceglie di più le strade che portano alla sofferenza, alla distruzione che non quelle che portano alla gioia, all'amore, alla luce. Eh, quindi capite com'è la storia? Cioè, Qui ognuno deve fare la sua parte. Preoccupiamoci intanto di fare la nostra parte nel nostro microcosmo. Se siamo da soli, facciamolo anche se non abbiamo gente intorno, però facciamolo perché tanto alla fine sappiate che la nostra anima è solo nostra, non è di nessun altro. Cioè, nella nostra anima ci sarà quello che abbiamo scelto noi di fare. Ci può stare che noi abbiamo scelto di fare delle cose che hanno deciso, eh, che gli altri eh, ci hanno fatto decidere? Il risvolto è diverso, un conto è se noi magari sappiamo che ci sono delle cose che non vanno bene, alle quali potremmo dire no, per le quali potremmo scegliere e continuiamo a non sceglierlo. E allora è una scelta questa, no? Cioè, scegliamo di non eh, fare delle scelte magari scomode, no? eh, però sapete, la crescita costa. Non esiste un, una crescita, come dire, che non abbia un certo peso, ecco tendenzialmente la crescita, sì noi possiamo evolvere nel bene, come mi ha risposto il mio arcangelo una sera quando gli ho detto, ma scusa noi per evolvere dobbiamo per forza soffrire? Cioè non possiamo evolvere nella gioia? E lui mi ha detto, ma sì certo che potete evolvere nella gioia, ma è un'evoluzione molto più rara uno, perché le persone che stanno bene, che non eh, hanno problemi, che non, eh, difficilmente si prestano a delle cose. Ce n'è qualcuno, qualche illuminato, ecco, che eh, condivide no? magari il proprio benessere, che diventa fautore di progetti che sono di aiuto e queste cose qui, però la gran parte sono più le persone... Che magari vivono dei problemi, delle difficoltà che diventano promotori, no? ecco, di quelle cose. Quindi, eh, qual è il problema? Che a noi la sofferenza segna di più è molto semplice, è molto, come dire, molto matematica. Più soffri, più cresci. Non è che sia una cosa cattiva, perversa, ma è una semplice equazione per come, per come è strutturato l'uomo. Quindi, mh, anche in questo prendiamo prendiamo consapevolezza, ecco, però loro dicono sulla terra l'uomo con il suo libero arbitrio, il libero arbitrio, il grande dono che è stato fatto all'anima, leggete nei, nei libri cioè, che cosa c'è scritto sul libero arbitrio, c'è scritto che il libero arbitrio è il grande dono che è stato fatto all'anima nel vivere la sua esperienza terrena. È stato il grande amore della libertà. Mi ricordo che quella sera, eh, quando abbiamo parlato di questo, mi ha detto, eh, io, io ho detto, ma che cos'è il libero arbitro? Gli ho chiesto una definizione. E lui mi ha detto, che cosa vorrebbe una madre per suo figlio? Vorrebbe dargli tutto. Vorrebbe permettergli di fare tutto, di essere libero, di avere tutto, di fare tutto, Ecco, la libertà. No? Noi vediamo qualcosa no? in questi giorni rispetto al discorso della libertà, l'abbiamo anche assaggiato con la pandemia che ha tolto la libertà a tanti, a tanti, anche in modo non, non corretto. Mi permetto di aggiungere, perché io sono una che ama davvero molto la libertà, i diritti, il rispetto dei diritti e che secondo me qualche abuso l'abbiamo fatto è stato fatto anche e, però ripeto cioè noi abbiamo capito no, che cos'è la libertà e anche adesso lo vediamo la gente che vive questo tempo dalla cronaca di tutti i giorni dove vediamo come viene sacrificata umiliata la libertà e quindi il grande dono del libero arbitrio quindi il valore della scelta questo è un altro aspetto importantissimo che tutti quanti dovremmo eh, riconoscere, riconoscere, il valore della scelta. Se vogliamo costruire qualcosa come popoli come umanità, noi dobbiamo dare un'etica a questo valore della scelta, cioè dobbiamo fare in modo che le nostre scelte siano delle scelte etiche. Che non siano delle scelte che mortificano quella che è la preziosità dell'essere umano, nella sua unicità. Ecco quindi, e questo è un aspetto che noi dobbiamo veramente molto, molto, cioè, e oggi più che mai i tempi ci fanno capire questo, cioè, o meglio, dovremmo capire questo. Ma non è facile riuscire a smontare eh, l'architettura di tutto quello che l'uomo ha costruito e l'ha costruito anche nel tempo, ecco. capite? Qui adesso noi abbiamo delle cose che eh, sono molto più rapide e eh, che sono sovrapposte a delle strutture che sono invece molto lente, no? con degli interessi, con gli incroci, cioè, ma qui se noi, non, purtroppo la storia ci ha insegnato questo, che l'uomo deve arrivare a farsi i bagni di sangue per poi cominciare a rimettere le bocce al centro e rifar nascere, no? Insomma, quello che noi abbiamo vissuto, no? pensate ai padri costituenti nostri, no? che cosa hanno fatto loro, cioè, quanto hanno lavorato, cioè, dopo che c'è stata la seconda guerra, dopo che abbiamo vissuto l'esperienza del fascismo, del nazismo, delle morti, di tutto quello, degli orrori, delle purazioni che hanno fatto. Quando c'erano i professori ebrei dentro alle università e li hanno allontanati. Ve le ricordate queste cose? E con questi errori non bisognava farli di nuovo. Non bisognava farli. Per me è stato un errore toccare la cultura, toccare Dostoevsky, insomma, queste cose qui. Mi sembra proprio che cioè, se sia un po' una ripetizione ecco, di quel tempo lì, cioè, no? quello no, quello no. Eh, la cultura sulla, sulla quale abbiamo costruito le nostre evoluzioni i nostri principi, i nostri diritti i padri costituenti hanno lavorato tantissimo per fare la nostra costituzione per creare dei meccanismi di sicurezza che potessero evitare che eh, si potesse riverificare una situazione di dittatura all'interno del nostro paese quindi quello è un aspetto che ci deve far capire che dobbiamo essere noi i primi a difendere, quando io ho parlato prima dei diritti perché io dico che sui diritti bisogna, bisogna vigilare perché la perdita di diritti poi porta ad altre cose, non subito, ma dopo porta ad altre cose. Quindi è quello che noi vediamo adesso nella realtà dei fatti con l'Ucraina e quindi noi vediamo no, delle situazioni, è una situazione molto complessa, ecco, quindi io vi dico subito questo che... Studiando, vedendo, parlando, discutendo, condividendo, analizzando insieme a colleghi e tutto così, cioè noi stiamo vivendo una stagione nuova, parliamoci chiaro, stiamo vivendo una stagione nuova, non l'abbiamo mai vissuta noi questa cosa e non è, non è mai stata vissuta ad esempio la guerra così come la stiamo vivendo adesso con i media, con un sistema di comunicazione dove le cose anche nel, nell'ambito della comunicazione, le cose mostrano gli aspetti ingannevoli, no? perché il problema poi, ripeto, l'estrema sintesi, il bene e il male. Il bene e il male, cioè, siamo sempre fermi a questa cosa e questo deve essere eh, un, come dire, un, un paletto di, di guida no? eh, lungo il nostro cammino, cioè capire dove che siamo, cioè sì è difficile, la confusione, la confusione è, una, è un, una strategia del male, creare la confusione non sapere, il mio arcangelo me l'ha detto un anno fa, mi ha detto voi arriverà un tempo in cui non saprete più distinguere che cosa è bene da cosa è male e questo tempo è arrivato, questo tempo è arrivato, no? Quindi, però sapete anche questo è un esercizio, Stiamo attraversando una stagione dove dobbiamo riuscire a trovare una strada. Tutte le cose vanno attraversate solamente attraverso il vissuto, cioè che poi incominci cioè, a capire delle altre cose. Ad esempio, adesso la gente cioè, sta prendendo consapevolezza no? che noi abbiamo una situazione molto oscura, dove mh, davvero cioè, senti le cose, guardi i fatti, cerchi di mettere insieme tutto. Ma guardi da tutte le parti, io ve lo dico sempre. Da tanto tempo che io vi dico: guardate a 360 gradi, non, non guardate solo da una parte, guardate a 360 gradi, perché le verità si costruiscono, pseudo verità. No? Ecco, è sempre difficile stabilire che cosa è verità, però ripeto: si costruiscono chiamiamole le realtà, quindi quelle che noi. Tutti sentite dire le narrazioni, no? si costruiscono, si costruiscono i fatti, si costruiscono le cose. Poi cioè, noi dobbiamo guardare quello che succede, però anche in quello che succede dovete andare a informarvi, perché anche questo è l'esercizio del libero arbitrio, usare il nostro potere di eh, osservazione per arrivare con la nostra mente a confrontarci con le problematicità del tempo che noi stiamo vivendo dobbiamo imparare a fare questo non dovete più accontentarvi come vi siete accontentati per tanto tempo perché non è più quel tempo questa è la nuova stagione e dovete imparare a accendere il cervello aprire bene gli occhi a guardare in un modo diverso, non state seduti in poltrona a sentire e a vedere solo quello che viene detto da una parte, dovete cercare di guardare da tutte le parti e sapendo anche che ci sono delle realtà che non sono, um, eh, come dire, eh, sono molto poliedriche, ecco, quindi dipende da, da come vengono presentati i fatti. Lo vedete, eh, ad esempio, adesso ci fanno già vedere una cosa che era impensabile. Una volta. adesso fanno vedere come la guerra viene vista da una parte e come viene vista dall'altra, una volta questo non succedeva per esempio, no? ecco, e, e quindi la stessa cosa ad esempio voi dovete fare nella vostra vita, dovete imparare a confrontarvi con ehm, le, le vostre scelte, ehm, le vostre fatiche, no? non guardandole solo da quella parte che è quella dei vostri bisogni. Ma guardatela anche dall'altra parte, chiedetevi quanto siete responsabili voi di certe cose, per esempio, perché a volte ci sono delle persone che eh, si sentono vittime di, vittime di situazioni esterne, ma sono delle situazioni esterne che magari hanno generato loro stesse, altre volte no, a volte sono davvero ecco, delle vittime, allora uno deve capire in che modo confrontarsi, però dovete stare sempre su quella via che è quella che vi permette di stare. Guardate, io tante volte nella mia vita mh, avrei potuto rispondere mh, in un modo adeguato a, a certe provocazioni e a certe cose. no? Così. E allora io invece, sapete, col, col tempo no? ho imparato a fare questo. Cioè, Lascio perdere, lascio cadere e non mi lascio coinvolgere io in una cosa che non è una bella cosa, che mi farebbe stare male, che non è quella giusta, che non lascio cadere e non mi lascio prendere no? al laccio da, da quel meccanismo. Lì, no? Perché mi dico, ma io non voglio fare le cose brutte, non voglio fare delle cose con delle emozioni negative, così. no, voglio stare in una condizione eh, di positiva, equilibrata. E quindi... È un esercizio, è quello perché è molto più facile reagire agli istinti e queste cose, così eh? anche quello, capite, è l'esercizio del libero arbitrio. Io scelgo di non volere essere solamente una persona che risponde ai, pro, ai propri in, eh, impulsi no? e ai guizzi no? eh, emotivi che magari uno di sentimenti magari che uno può avere in quei momenti, è tutto un esercizio, quindi noi dobbiamo essere davvero capaci di fare questi percorsi di crescita, Mettetela così, cioè io penso sempre, vabbè dai qual è l'esercizio che devo fare? Cos'è che devo imparare da questa cosa? Eh? Che cos'è che devo fare? Allora, sto guardando l'ora, eh? praticamente abbiamo fatto le 11, Io ho toccato un po' tutti gli argomenti, fatemi eh, pensare, allora vi vedo tanto, un abbraccio, ah, non ho mai visto cosa è successo a Trieste, eh? mi sembra che la Costituzione sia stata del tutto, Eh, lo so, va bene, la mia scelta di non aderire, Va bene, qui lo so, abbiamo, lo so, capisco perché eh, quando noi tocchiamo certi argomenti, adesso noi abbiamo questa parte qui, è stata talmente ed è talmente forte, talmente coinvolgente il discorso che viene sempre fuori no, dei vaccini e delle cose. Però guardate, anche su questo io ho chiesto, il mio Arcangelo. Anche su questo io ho chiesto. eh, è... E gli ho detto, anche l'ultima volta, gli ho detto, ma senti, ma le persone che sono costrette a fare delle cose che non vogliono fare, e lo fanno, perché io ho ricevuto un Tante vostre, eh, vostri messaggi, telefonate per chi mi conosce, no? Così, eh, di persone che mi chiamavano in lacrime e dicevano devo, devo andare, non posso non andare perché come faccio a mantenere la mia famiglia, no? se no eh, com'è che è? E, e io infatti gli ho detto, ma a me strazia il cuore di sentire le persone che eh, vanno a fare uno, una cosa che non vogliono fare, che noi vediamo. Adesso, guardavo ieri, per le persone con deficit immunitario, a livello del sistema immunitario, pare che non, non ci sia protezione, nonostante tutte le vaccinazioni che hanno fatto. Se io quando ho letto quella notizia mi sono interrogata ho detto ma allora di che cosa stiamo parlando qua? Le persone immunodepresse che vengono considerate quelle più fragili che vengono spinte a fare tu, per primi le dosi e che cosa è venuto fuori? Che non hanno copertura. Se tu hai fatto tutto, tutte le vaccinazioni dovresti averle, no? dovresti avere no? una copertura invece non c'è. E quindi uno si fa una domanda, almeno io me la faccio. Poi voi fatemi le domande che volete, ognuno è libero di fare le domande che vuole, però io me la faccio. Quindi ci sono delle cose per cui, cioè, se tu vieni costretto a fare una cosa per la quale hai paura, hai dubbi, hai queste cose così, si possono trovare delle altre strade che non vadano a violentare quelli che sono i diritti della proprietà del proprio corpo. Si possono trovare delle altre strade che proteggano, anche come, cioè si è detto che poi abbiamo visto che comunque questa famosa poi protezione alla fine l'hanno ammesso tutti che non c'era a livello no, di gruppo, perché anzi continuato a girare no, il virus e quindi non si è verificato quello che è stato detto che era il motivo per cui si doveva fare. E allora cioè io mi chiedo ma perché non possiamo avere rispetto del corpo? degli esseri umani perché non possiamo avere rispetto del corpo degli esseri umani se poi i fatti continuano a dimostrarci di queste cose no cioè non possiamo trovare delle soluzioni per non possiamo ad esempio curare la gente che è la cosa che è la cosa più banale che ha salvato migliaia di persone per quei medici che l'hanno fatto e quelli dovrebbero essere premiati, però non sono mai nominati e questo vi dico, che, ve lo ripeto, l'ho già detto una volta, è una cosa che mi indigna come, come essere umano, come cittadino, perché io conosco la storia di tanti medici che hanno lavorato così, che hanno avuto il coraggio di dire, vabbè io intanto li curo, gli do delle medicine e non li faccio restare senza eh, usare le cose che abbiamo sempre usato nella letteratura per curare le persone. Va bene? Quando io mi sento dire da un farmacista ci stanno facendo fare delle cose che non abbiamo mai fatto, capite che qualche domanda uno se lo pone, ma io non voglio scivolare su questa china, l'ho aperta questa parentesi solo un attimo perché ho visto una domanda, ma sempre per il discorso del libero arbitrio. Sempre per il discorso del libero arbitrio questo. Io con il mio libero arbitrio ho fatto delle scelte, ho dovuto preservare il mio corpo, perché il mio medico mi diceva che io non dovevo farlo, perché ho avuto dei problemi del sistema immunitario, che quindi avevo, ave, avevo avuto dei problemi e io mi sono detta: vabbè, sai che c'è? Io adesso cioè, cerco di non farlo. Perché tanto capisco che ci sono delle cose che non frega niente a nessuno. Poi le persone, se muoiono, gli prende qualcosa, chi se ne frega, e eh, vabbè, peccato. Ah, ma è quella percentuale: peccato che la percentuale sia molto alta delle persone che, che hanno avuto dei problemi di effetti avversi. Più di un milione e quattrocentomila casi in Europa, quindi voglio dire, non sono pochi, eh, però io ho usato il mio libero arbitrio. Ma credetemi, ho usato il mio libero arbitrio. E Ho detto se è il mio medico che mi, che mi conosce da una vita e sa come sono e sa che questa cosa per me non va bene, però non, può, non vale, e che cosa devo fare? Ho usato il mio libero arbitrio e ho detto va bene, finché posso lo faccio. Finché posso, lo faccio, cerco di preservare il mio corpo. Ma vi racconto questo non per fare il discorso del, del, della, della vaccinazione, su cui non voglio eh, addentrarmi perché non, non voglio eh, fare, fare questo. C'è cioè veramente bisogno, un attimo, cioè, di prendere respiro perché la gente è troppo, troppo avvelenata. Ecco su questo, però, io ho usato il mio libero arbitrio e mi sono detta, certo. E io veramente prego, e quando ho chiesto a Mio Arcangelo, ma scusa, ma tutti quelli che eh, lo devono fare, e eh, parentesi, all'8 di giugno del 2020, dopo il primo, la fine del primo lockdown, 31 maggio, fine del primo lockdown. 8 giugno, lavoro con i piani alti, prima domanda, dimmi che cosa sta succedendo sulla Terra, risposta, ho le, ho le registrazioni, eh, perché non è che io vi racconto le favole qua, risposta, hanno solo fatto una prova e la rifaranno, domanda, ma allora quindi è una cosa che è stata creata dall'uomo? E lui dice sì, ma perché? E adesso non ditemi che è l'arcangelo complottista, eh? Eh, ma perché? Perché sulla terra è così, pochi uomini vogliono avere potere su tutti gli altri. E poi ha aggiunto, vogliono ridurre il numero della popolazione degli uomini e vogliono addormentare le vostre emozioni, i vostri sentimenti. Ma il mio arcangelo mi ha detto una cosa che non è che cioè, io non sapessi già questa cosa perché quella cosa lì è scritta sui libri. È scritta sui libri, cioè bisogna solo informarsi, ma sui libri sono scritte queste cose, e quindi non è che è, un senso, insomma, è una novità. Non è che io ho l'arcangelo complottista, anzi, me è venuto da sorridere quando mi ha detto quella cosa. Però, cioè, a quel punto cioè, io mi sono detta: ma se è così, se io posso farlo bene lo faccio. Cioè, io mi considero una persona. Eh, fortunata perché sono una libera professionista, ora le persone che devono andare a lavorare, che hanno una famiglia da mantenere, che cosa devono fare? Ho avuto la gente, vi ripeto, in lacrime quando è scattato l'obbligo, queste cose qui, e io mi sono detta, ma questa cosa è squilibrata, questa cosa è squilibrata, guardate che le cose squilibrate non recano mai salute, lasciate perdere le vaccinazioni e, e l'obbligo, ma nelle vostre vite tutte le cose squilibrate non, porterà, non avranno mai portato salute. Questa è una cosa purtroppo enorme che, che si è sviluppata, ma nelle vostre vite, guardate le vostre vite, guardate le cose che sono squilibrate che vengono fatte con astio con rancore con prevaricazione con aggressione e con desiderio di emergere sull'altro con egoismo tutte quelle cose lì nella vostra vita non hanno mai significato gioia non hanno mai significato equilibrio non hanno mai significato pace non hanno mai significato amore capite quindi il libero arbitrio cioè di esercitare il proprio diritto alla scelta, perché questo è l'unico vero potere che l'uomo ha, questo dicono loro, questo è il grande potere che ha l'uomo, il libero arbitrio, quindi nelle nostre vite quotidiane dobbiamo cercare di esercitarlo. Ve lo dico perché io so di quante persone aiuto che eh, vivono delle esperienze dove non riescono a esercitare il loro libero arbitrio non lo riconoscono neanche e quindi non lo esercitano. E allora io tante volte le risveglio, queste persone, e gli faccio capire qual è il potere che noi abbiamo, è l'unico vero grande potere. E quando ci succede di dover vivere le cose come ho chiesto, 20 giorni fa, quando ho detto: Ma scusami, ma io per me è un dolore sentirmi telefonare delle persone che piangono e, e dicono: Devo lavorare, non posso, ho una famiglia, e non posso stare a casa dal lavoro, devo andare per forza, no? E vanno così. E, e io, cioè, lui ha detto: Quando è così che non potete fare niente contro i cioè, volere di altri che impongono no, delle cose? non dovete fare altro che abbracciare il vostro destino e pregare e chiedere aiuto a noi perché loro sanno perfettamente ciò che è giusto e ciò che è sbagliato ecco un'altra cosa che vi voglio dire importantissima questa è un'altra cosa perché tante persone soffrono perché vivono delle ingiustizie vivono delle ingiustizie però io vi dico questo che la storia ci ha insegnato che sovente la giustizia terrena non è giusta. Tante volte non arriva. A volte arriva e arriva troppo tardi. E tante volte noi abbiamo sentenze che sono sentenze ingiuste. E allora io vi rinnovo, forse ve l'avrò già detto un'altra volta, a fare questo percorso con le vostre menti cercate di ricordare sempre che cosa siamo noi siamo delle anime siamo delle anime che vivono un'esperienza terrena che poi attraverso questa esperienza mettono dentro questo grande hard disco questa grande memoria Tutte le loro scelte, tutti i loro vissuti, anche le cose che hanno subito. No, è, è importante che non mettiate voi nella vostra anima le cose che procurano la sofferenza agli altri, perché quelli che fanno queste cose, che procurano sofferenza agli altri, nelle loro anime avranno queste scelte. E quella giustizia lì, quella che noi chiamiamo la giustizia divina, è quella che non fa sconti, ricordatevelo, la giustizia della nostra anima è quella che non fa sconti, voi altri fate delle cose che procurano del male agli altri? Lo fate in modo intenzionale, sto parlando intenzionale. Un conto è se a volte succede che noi facciamo delle cose che procurano del dispiacere agli altri, ma non siamo consapevoli. Quello che fa sempre la differenza è la consapevolezza. Va bene nelle nostre vite. Sì, lo so, vedo tanti i vostri messaggi, non, non li leggo. Sto andando a ruota libera, ma vi, vi posso dire, dopo vi leggo tutti. Quando ho finito la, la, la diretta vi leggo, vi leggo tutti. Però credetemi, stasera io sto andando così, ma è un po' come se mi stessero comandando. Eh. Nel, nel, nel, nel dirvi cioè tutte queste cose, eh? non, non sono neanche così intenzionali ecco da parte mia, cioè la, la, la mia preoccupazione è davvero di riuscire attraverso questa diretta, che fra un po' concluderemo perché sono le 23.11, facciamo che alle, alle 11 no? e 11.30, eh, dopo due ore insomma concludiamo la nostra diretta, facciamo questo bell'ufficio Stampa dei piani alti così questa sera. Eh? Abbiamo fatto una cosa così più eh, originale. Spero che, eh, che veramente vi stia insomma, dando un, un buon conforto. Ecco. Ritorno al discorso importantissimo delle ingiustizie, perché so che è una cosa che, è, e questo anche nei libri, c'è questo concetto no? del bene e del male, delle ingiustizie, delle cose che noi subiamo che noi non abbiamo scelto, allora può succedere che noi, ripeto, possiamo arrecare della sofferenza no, a qualcuno, ma eh, tutto questo non lo facciamo intenzionalmente, Ecco, questa cosa non ha un valore eh, così forte per la nostra anima, come la può avere invece quando intenzionalmente, quindi l'intenzione, la scelta crea, crea delle situazioni, crea degli effetti nelle nostre anime, perché noi riportiamo quella memoria lì, di quella scelta. E quindi cosa succede? Che se sulla faccia della terra ci sono persone che fanno del male agli altri e se la sfangano, come si dice in gergo sportivo, perché non, sono, non pagano per queste loro... Gesti per queste loro cattiverie, per queste loro scelte, per questi loro abusi di potere anche, tutte queste. Non crediate che quella cosa lì non abbia un effetto nella loro anima. Perché se tu sei compartecipe di scelte che vengono fatte per la gente, oppure tu nella tua quotidianità fai volutamente delle scelte che sai che produrrà, quante persone provano piacere nel procurare sofferenza agli altri, la rivalsa, no? i rancori, tutte quelle cose che voi conoscete molto bene. No? Bene, io ve lo, ve lo dico, non mettete questi file nelle vostre anime, questi documenti nelle vostre anime, questi elementi ecco, nel, nel vostro hard disk, Perché eh, queste cose resteranno e avranno un peso, avranno un peso. Sapete le rappresentazioni quelle egiziane no? dove si vede la bilancia con l'anima, la piuma no? messa su un piatto della bilancia. Della... Quindi noi dobbiamo cercare di tenere la nostra anima leggera. Più mettiamo cose di quel tipo lì e più la bilancia pesa. E se noi mettiamo sempre quelle cose lì? Nella nostra anima, poiché noi siamo delle scintille divine, noi siamo questo, no? nei libri c'è scritto come nasce l'anima, noi siamo una scintilla divina, noi siamo una particella di Dio, siamo quella cosa lì, quindi siamo il bene, noi siamo il bene e dovremmo evolvere, diventare da una piccola scintilla, diventare una grande luce. Quindi alla fine noi siamo quella particella di, di, di, divina. Io dico sempre che noi siamo, no? a me piace molto questa mia visione e questa mia eh, definizione, noi siamo Dio che contempla se stesso. Quindi noi dovremmo evolvere nella luce, tant'è che se noi attraverso questo ABC dell'evoluzione dell'anima, che è il ciclo delle reincarnazioni, la dimensione terrena, non riusciamo. Questo fa parte del discorso della reincarnazione e dell'anima, dell'evoluzione dell'anima e della morte dell'anima. L'anima può morire perché muore, perché di là non c'è il male, il male ha scelto di uscire dal progetto divino, quindi non può stare di là, eh, però lui cerca compagni di disperazione qua e quindi se noi mettiamo mette, e continuiamo a mettere sempre file negativi, negativi, negativi, negativi alla fine… Di quel tempo, lungo nastro di tempo che abbiamo per fare palestra, per incominciare a esercitarci, imparare a camminare, a leggere e scrivere come facciamo quando andiamo alla scuola elementare, se noi alla fine, no, se non siamo preparati, non andiamo avanti, cioè, veniamo bocciati, no? Se si apre l'ardis che dentro ci sono solo cose che non hanno permesso un'evoluzione dell'anima, bon, basta, l'anima muore, cioè tu dentro che cos'hai? Hai tutte le cose negative? Hai fatto tutte le scelte procurando, pensando solamente per te, facendo del male agli altri, distruggendo, facendo tutto. Se tu eserciti il male nella tua esperienza terrena cioè e non evolvi, perché ripeto, il male è molto utile per l'evoluzione dell'uomo, cioè dell'anima. E grazie al fatto che c'è questo confronto che noi poi facciamo le scelte, quindi il male è strumentale per la nostra evoluzione, no? Però poi l'importante è salvarsi, cioè evolvere, fai l'esperienza, riconosci, vai avanti, evolvi. Poi puoi anche rifarlo, ricadi, ti rialzi, intanto eh, loro hanno grande compassione per noi, amore per noi. Riconoscono la nostra fragilità e la fatica nel vivere nella dimensione terrena. Per questo che ci amano e, e ci sorreggono sempre perché sanno che però quando il male cioè, arriva a un certo punto in cui noi dobbiamo salvarci e dobbiamo allontanarci. Se noi continuiamo a scegliere sempre il male, sempre il male, sempre il male, cioè siamo noi i fautori, non sono mica loro. E alla fine cosa succede? Che tu hai vissuto tante vite per niente perché non hai imparato niente, e allora bom, basta, di di là il male non c'è e quindi resterai in questa dimensione, di fatti. Ricordate quella scena che vi ricordo sempre di Ghost, del cattivo che cade a terra, muore, si stacca il corpo etereo dal corpo fisico che è terra e lui viene risucchiato da questa ombra scura e lui viene proprio, va via urlando, viene risucchiato dalle forze del male. Questa è l'estrema sintesi, la lotta tra il bene e il male. Però la giustizia, quello che vi dicevo prima quelli che fanno del male si giustiziano da soli e continuano a fare del male, si giustiziano da soli, perché anche se non vengono condannati, non passano per i tribunali, se la sfangano in qualsiasi modo, cose, nella loro anima non c'è niente da fare, rimane, rimane tutto. Quindi quella giustizia lì è infallibile, perché se loro stessi sono i loro giudici, perché alla fine sono quelli che hanno costruito la loro distruzione, anche se hanno fatto del male qua. Perciò ricordatevi che quando ci sono delle situazioni così dovete sempre pensare che comunque c'è quella giustizia lì alla quale non si può sfuggire e che non fa sconti, perché in quello c'è ciò che noi abbiamo creato, generato e noi siamo responsabili. Di quello, non possiamo sottarci a quel tipo di responsabilità, per cui ricordatevi di esercitare il vostro libero arbitrio facendo delle scelte che servono per farvi evolvere. Non appoggiatevi al discorso, eh, ma guarda, intorno quello che c'è, non cominciamo a farlo noi! Noi dobbiamo prima di tutto preoccuparci a me, sapete che cosa mi hanno sempre continuato a ripetere questo, cioè mi hanno sempre detto: tu devi aiutarci a salvare le anime. E a farle vivere e a farle evolvere e a far camminare le nostre parole sulla terra, la nostra conoscenza sulla terra. E io questo faccio. Cerco di portarvi questa conoscenza senza nessun fanatismo. Non devo convincere nessuno io, eh, assolutamente, e non ho bisogno di niente, assolutamente. Io non ho bisogno. Non è che voi altri crediate a quello che io vi dico. Eh, eh, oppure che io devo venire a convincere voi a eh, sentire, ascoltare quello che io vi dico, a credere che è così, no, no, no, no, no, io vi dico quello che loro ci dicono, dopodiché voi con il vostro libero arbitrio scegliete che cosa fare, ma il vostro cuore sa riconoscere le parole loro, perché questo io l'ho imparato eh, in tanti anni e migliaia di persone che ho incontrato, le persone quando io arrivo, quando faccio i seminari, le conferenze, i convegni, cioè, sentono che non sto vendendo fuffa, che non sono una che va a a dire parole che sono ancora legate al pensiero, alla possibilità di rappresentazione che ha la mente dell'uomo. Io vi porto la loro conoscenza quando vi dico faccio l'ufficio stampa dei piani alti, perché invece di fare l'ufficio stampa con la gente della terra lo faccio con loro per me. È un grande privilegio, non è, li ringrazio sempre, eh, come dice il mio arcangelo la tua anima è stata scelta per fare questo compito, li ringrazio, non è poi così facile ecco, eh, da svolgere come compito, ma io cerco di farlo con coscienza e cerco, spero di farlo insomma, nel miglior modo possibile per aiutare ecco, eh, più persone possibili, ma siete voi che dovete decidere quello che volete fare. Della vostra vita. Io sono un umile strumento a disposizione dei nostri amici dei Piani Alti, dove con il mio lavoro, con la mia storia, con 50 anni di giornalismo, come ricordo sempre, dice in fondo. A volte a me il persino impressione quando dico: Sono 50 anni che torno nel mondo dei giornali, della comunicazione e così è. Eh? Sì, sì, ma però io adesso sono 20 anni che faccio eh, giornalismo in questo modo. Cioè vi porto, anziché intervistare i personaggi famosi come dicevo prima, vi porto le informazioni dei nostri amici dei piani alti, che sono quelle che servono per vivere le nostre vite, come dice il mio arcangelo. Voi scrivete tanti libri su di noi angeli, ma non scrivete ciò che serve a voi uomini per vivere le vostre vite. E quindi io questa sera spero davvero di essere riuscita. Aver fatto qualcosa, ad aver fatto qualcosa di utile per le vostre vite. Spero che le mie parole davvero siano un'opportunità di aiuto, di supporto e anche da guida, ma non perché non mia. Cioè, ripeto, voi dovete so sempre solo pensare che io sono solo uno strumento a loro disposizione e quindi ascoltate le loro parole. Ecco. Non, non le mie e quindi mi raccomando facciamo tutti quanti il compito eh? e so che questa sera vi ho lasciati forse magari un po' delusi, non lo so speriamo di no, spero che vi sia piaciuta questa, questa improvvisata ma io sono convinta che eh, dai piani alti hanno fatto succedere eh, tu, cosa, che, cosa, vediamo che cose che mi scrivete stasera mi è piaciuto molto Molto bene, grazie, grazie, grazie, grazie <ride> È meravigliosa, grazie, davvero molto bene. Bene, bene, bene, ecco, abbiamo fatto l'ufficio stampa in un modo diverso questa sera, eh? e, e quindi mi raccomando, stiamo sempre tutti molto lucidi. Seguite Focus 3.0, il mistero della vita. Noi cerchiamo tutti insieme, ringrazio tutti Enrico Balantini. Tutti i nostri dello staff che lavorano, la Graziella Tucci che si dà molto da fare, e, e il nostro eh, Maurizio Grasso, e poi tutti i nostri, la, la Pamela, la Pamela Vona, la Hilde la Genoese, la, sto dimenticando qualcuno qua, adesso che sono un po', un po stanca, E Gerry, c'è cioè Gerardo anche, insomma, noi non siamo in tanti, eh non siamo in tanti, eh, quindi il lavoro, è c'è chi fa molto di più, c'è chi fa un po' di meno, però è poi un lavoro di squadra, quindi cerchiamo di fare tutti quanti, anche qui, ognuno, ognuno la sua parte eh? e, e voi insomma cercate davvero di trarre beneficio da queste nostre dirette, ci saranno degli argomenti che magari coinvolgono di più, degli altri che magari coinvolgono di meno, però ricordatevi, cercate di arricchirvi anche eh, su altri fronti, cioè informatevi, poi magari ci sono degli argomenti che non sono particolarmente vicini a tutti, però sono sempre eh, di livello, ecco, non so, voglio dire, la teosofia non è magari una cosa portata di tutti, però noi abbiamo un'eccellenza ecco, della, della teosofia perché abbiamo il presidente nazionale della società teosofica eh, italiana no? e, e quindi insomma non vi con Antonio Girardi quindi non avete l'opportunità eh, di essere sostenuti ecco, in questo cammino e quindi fate voi la scelta ecco, fate voi la scelta di volervi migliorare, noi cerchiamo di darvi un'opportunità per farlo. Allora ancora un grazie a tutti quanti, vedo tante cose, adesso vi leggerò tutti, e vi do appuntamento al prossimo salotto di Anna, vedremo quando lo rifaremo, un po' più avanti perché poi… Eh, sapete io vorrei esserci una volta sola alla settimana col salotto cioè, tante volte lo devo fare perché sono i relatori che me lo chiedono di farlo insieme e quindi non posso dirgli di no eh, se no non vorrei essere tacciata di presenzialismo ecco, perché non è, non è una cosa per cui cioè, ci tengo ecco, insomma, per me il salotto una volta alla settimana mi sembra già un bel punto di incontro però insomma sono felice di farlo quando i nostri relatori chiedono eh, l'aiuto e, e preferiscono farlo insieme. Bene, allora con questo vi auguro una buona serata a tutti, eh, a proposito di appuntamenti, domani abbiamo il nostro bravissimo Enrico Ruggini con eh, la storia del cerchio Firenze 77 nella nostra meravigliosa Lux, l'Università della Conoscenza. Allora presto carissimi vi do appuntamento al prossimo, alla prossima settimana, ma vi lascio leggere i programmi di Focus 3.0, Il mistero della vita.